In questo tutorial vediamo come creare una presentazione multimediale utilizzando Sway. Andiamo quindi subito a cliccare su Sway e eh, si apre questa pagina che ci dà il benvenuto e vediamo immediatamente qua in alto due pulsanti. Inizia da un documento oppure crea un nuovo Sway eh, vuoto, quindi partendo da un foglio di lavoro completamente vuoto in questo tutorial vediamo come operare eh, creandone uno nuovo e in altri tutorial vedremo altre opzioni quindi creo un nuovo Sway mi si apre questo pannello di lavoro eh, man mano che io inserirò dei contenuti mh, di vario genere, testo, immagini, video, eccetera Sway li organizzerà in schede, la prima scheda che mi fa vedere è questa ed è quella che, ovviamente che conterrà il titolo, quindi clicco su eh, nel campo del titolo, vado a digitare il titolo eh, e poi avrò la possibilità di inserire uno sfondo, quindi aggiungo uno sfondo, cliccando qui vedete che immediatamente sulla destra mi si apre un pannello con dei suggerimenti, ricerche eh, suggerite, io approfitto di questo pannello per cercare in rete un'immagine di un bambino genio, così come era il piccolo Gauss e so già, perché ho già provato a guardare prima, che qui non trovo l'immagine che eh, voglio, quindi vado a deselezionare solo Creative Commons per avere accesso a un maggior numero di immagini, quindi eh, in questo momento potrò visualizzare anche quelle coperte da copyright, è chiaro che bisogna fare un po' di attenzione a questo, ma... Ehm, in questo momento decido che per scopi educativi, per una presentazione che magari utilizzo con i miei colleghi o in classe, posso anche utilizzare immagini coperte da copyright. Decido di, di scegliere questa immagine, quindi clicco, la seleziono e clicco sul pulsante aggiungi. Ed eccola qui chiudo questo pannello, quindi ho inserito il mio titolo, ho scelto l'immagine di sfondo, cliccando su questo più posso continuare a inserire del contenuto, quindi clicco più e vedete che ho la possibilità di inserire del testo, eh, oppure eh, testo con in formato titolo, quindi esattamente come ho appena fatto, oppure testo eh, normale, cosa che andrò a fare io adesso, oppure, scusate, torniamo un attimo indietro, quindi questa la butto via, ok? Oltre a testo posso inserire elementi multimediali di che tipo? Immagini, video, file audio, incorporare all'interno della pagina di Sway un video, un'animazione GeoGebra o altre pagine del genere, o caricare un file dal mio uh, dispositivo eh, la, um, questa dicitura gruppo e, e poi la dicitura che vediamo che, vede, che vediamo um, all'inizio che si chiama Pila prima non ve l'ho fatto notare la vediamo in un secondo momento quindi inserisco del testo clicco qui posso chiaramente andare a digitare il testo altrimenti se l'ho già preparato in un altro file lo copio e lo vado a incollare ok chiaramente come sempre posso andare a ehm, mettere in grassetto editare un pochino questo testo il grassetto qua si chiama enfatizza e decido di enfatizzare quindi di mettere in grassetto anche questa parte con evidenzia intendono il corsivo posso decidere l'enfasi da dare al mio testo se lo voglio leggero oppure che assuma più importanza all'interno della pagina per adesso lo lascio così e vado invece a inserire un'ulteriore immagine quindi mi si riapre di nuovo il pannello eh, voglio un'immagine proprio di Gauss qui posso anche tornare a quelle se semplicemente di Creative Commons non l'ha presa eh? okay. e perché tanto la trovo di sicuro questa mi va bene, la seleziono e la aggiungo, ok, eh, qui è possibile inserire una didascalia, io in questo momento non lo voglio fare, altrimenti basta digitare qui, anche in questo caso posso decidere le dimensioni, diciamo tre possibilità eh, per l'immagine, ok, chiudo questo pannello, e, eh, la prima cosa che vediamo è che okay, il contenuto che ho inserito è organizzato in tre schede, titolo, testo e immagini, ma in realtà il mio Sway una volta che sarà visualizzato da qualcuno, non, non sarà visualizzato in questa forma evidentemente, che aspetto avrà? allora avrà un aspetto che io potrò eh, decidere, se io clicco qui su, vedete adesso siamo su sequenza, cioè la sequenza delle schede, se clicco su modello mi viene una specie di eh, anteprima che mi può far vedere come una, una, un possibile aspetto del mio Sway quindi l'immagine che ho messo di sfondo con il titolo che in realtà non è molto leggibile su questo sfondo il testo che ho inserito è sotto l'immagine eh, posso andare a andando qui a sinistra vedete stili a decidere quali altre, mh, quale altre layout eh, posso uh, dare al mio Sway ne posso provare. Eh, allora, prima cosa, è possibile navigare il mio Sway in verticale, come adesso, in orizzontale, quindi in questa maniera, oppure per diapositive, quindi sempre in orizzontale, ma con eh, le schede separate le une dalle altre. Io in questo momento preferisco lasciare verticale e per farvi capire, se io provo altri... Eh, Alt altre configurazioni ho la possibilità di vedere una specie di anteprima ok dopodiché uno sceglie quella che preferisce chiaramente allora io provo a vedere questa una volta che avete selezionato uno stile potete poi andare anche a personalizzarlo quindi si va qui in alto vedo quello che ho scelto se clicco su personalizza Posso decidere di eh, personalizzare i colori, bisogna inserire il codice RGB però e cambiare il carattere con cui viene scritto il, il titolo e quindi eh, non solo il titolo adesso vabbè, qui non si vede, eh, ma anche altri testi che posso inserire avranno un fonte diverso a secondo di quello che ho selezionato qui e decidere l'animazione dei contenuti una volta che si va a visualizzare lo Sway ehm, se leggera, media o forte, lo stesso le dimensioni del testo, io lascio tutto sul normale eh, una volta che abbiamo deciso il nostro stile possiamo andare a vedere che effetto fa per esempio io questo testo lo vorrei qui vicino allora provo a tornare in sequenza e a trascinare prima del testo la scheda che contiene l'immagine andiamo a vedere che effetto fa chiaramente io avevo fatto delle prove diciamo che per impaginare il nostro Sway bisogna fare un pochino di prove ok Mm, questo è a grandissime linee eh, l'inserimento del testo e delle immagini e la scelta del, del modello, del layout, il resto in un prossimo tutorial.